Siamo con Agostino Malavasi, il presidente si può dire storico ormai del, del Cimiano, il Cimiano che, che nasce tanti anni fa con tanti sforzi, tanto, tanto sudore dei fondatori e poi tu mi sembra che sei stato tra i primi no, ad averlo visto nascere il Cimiano. Eh, praticamente sono un socio fondatore della, della polisportiva Cimiano, Cimiano risale al 1970, io. Eh, come, come calcio, no? però era un calcio da oratorio nel senso non senza voler nulla togliere agli oratori per amor del cielo, però è chiaro che era un calcio più ludico che diciamo, a livello un po' professionale, un po' organizzato e così via. Eh, poi nel, nell'81 abbiamo fondato diciamo, con un gruppo di, di, di amici eh, il Cimiano Calcio. Eh, pur rimanendo all'oratorio per, per alcuni anni, fino al 94, eh, abbiamo però cercato di passare alla federazione italiana gioco calcio, non più al CSI, e fare un, un calcio più organizzato per i ragazzini, fino a che poi nel 94 la provincia di Milano ci ha concesso quest'area per costruire il centro sportivo che è un po' il fiore all'occhiello di tutta la società. Cosa rappresenta oggi... Eh, il Cimiano è per il calcio, il calcio milanese, il calcio di base, Che cos'è per te il calcio di base? Il calcio di base soprattutto è, è l'insegnamento della tecnica calcistica ai bambini, non esiste un calciatore che possa diventare professionista senza avere tecnica di base sopraffina. Eh, noi vediamo purtroppo che oggi tanti istruttori, tanti cosiddetti allenatori di calcio lavorano soprattutto per se stessi e non per i ragazzi, non per i bambini mentre invece chi allena, chi insegna il calcio nei settori giovanili, nelle scuole calcio e così via dovrebbe proprio dedicarsi all'insegnamento all e al perfezionamento della tecnica calcistica di ogni bambino Dopodiché quando cominciano ad avere 13-14 anni allora cominciano ad insegnargli un po' di tattica, un po' di moduli di gioco e così via, man mano a crescere. Ma fino a quell'età, appunto, fino a 12-13 anni è soprattutto tecnica. Poi non va mh, chiaramente abbandonata la tecnica perché va sempre perfezionata, va sempre fatta ma chiaramente avendo le basi poi ti diventa sempre tutto più facile. Che soddisfazione è andare allo stadio, guardare la tv e vedere un giocatore cresciuto con te, vedi di Ciglio, cresciuto al Cimiano, ricordiamolo, vederlo lì eh, nel, nel, nel, nel piccolo schermo e, e ricordarselo che è nato con te grazie a te come calciatore, come uomo? Beh certo, io ho avuto la fortuna, mm. essendo un vecchio fra virgolette del, del Cimiano, di avere avuto diversi ragazzi eh, che sono facciamo cresciuti me e poi sono diventati professionisti, tipo? partiamo con eh, Romano Perticone, con eh, Davide Di Gennaro, con eh, Mattia De Sciglio, Marco Fossati, che un altro era un compagno Fossati. di De Sciglio, sempre bene con noi. E poi abbiamo ehm, eh, altri, altri giocatori che non sono arrivati alla massima serie. Ma comunque Lino Marzorati, ecco, Lino Marzorati che oggi è a Modena, mi pare, che giochi, era a Sassuolo fino all'anno scorso, e non sono, altri ragazzi dicevi che non sono arrivati alla, alla Serie A, ma comunque giocano in Serie B, giocano in, in Serie C, eh, voi pensate che il, il Gian Erminio l'anno scorso ha conquistato la Lega Pro con sette giocatori in rosa della Polisportiva Cimiano, eh, non è poco. E per noi è una grossa soddisfazione vedere questi ragazzi che da bambini sono partiti da qua con i, i primi calci al pallone e pian piano con tanti sacrifici da parte loro, con un, un piccolo contributo da parte nostra, da parte dei nostri mister, della nostra organizzazione, eh, sono arrivati ai massimi livelli. Che cosa chiedono le società mh, piccole, piccole tra virgolette, nel senso del calcio di base, del calcio dilettantistico o del calcio amatoriale, ai, a chi organizza i campionati? FGC, Negra Nazionale Dilettanti, eh, ACLI, WISP? Cioè, quali sono le problematiche che si incontrano non essendo famosi, professionisti della Serie A? Ma le problematiche che incontriamo sono soprattutto a livello organizzativo. Cioè anche la Federazione Italiana Gioco Calcio, non, pur avendo eh, un movimento enorme di ragazzi che giocano a calcio, perché parliamo di qualche milione di, di, di ragazzi da, dai 6 ai 16 anni che giocano a calcio in Italia, eh, non ha un'organizzazione, non dico perfetta, ma eh, è lasciata un po' alla, alla interpretazione e alla buona volontà di ogni società mentre invece ci dovrebbe essere un programma, un progetto sui settori giovanili veramente per poter creare delle strutture che diano modo ai ragazzi più meritevoli, che hanno più caratteristiche personali a livello tecnico, a livello anche mentale, perché la testa è importantissima nello sport, non solo nel calcio. E per, per potersi esprimere, per poter apprendere tutti quei segreti dello sport che, che, che sono necessari per poter emergere, per poter arrivare ai massimi livelli. Hai parlato, permettimi la domanda, di, di Federcalcio. Attualmente il presidente del Federcalcio è Carlo Tavecchio che è stato per anni presidente della Lega Legazione Dilettanti, è stato per anni presidente del Comitato Regionale Lombardo di Lega Nazione Dilettanti. Eh, quindi è stato eh, per anni il tuo presidente come quello di tanti settori eh, giovanili e della Lega Nazionale Dilettanti eh, secondo te è l'uomo giusto per rilanciare il calcio? Eh, Ma io ritengo, e può ancora fare qualcosa per il, per il settore giovanile? Diciamo, per che, diciamo che con la buona volontà si può fare tutto e con l'impegno eh, oggi però il calcio è in mano a pochi il calcio parlo quello che conta, quello professionista, quello che noi vediamo in televisione Abbiamo visto una spaccatura fra le società che dovevano eleggere il Presidente della Federcalcio, poi alla spuntata da vecchio, ma con mille difficoltà. Eh, vuol dire che proprio ad alti livelli non, non hanno gli stessi intenti, le, le stesse motivazioni per, per poter operare. Ognuno eh, cerca di tirare l'acqua al proprio mulino. E in questa situazione credo che anche il Presidente federale abbia grosse difficoltà pur magari, eh, perché io leggo i giornali, e sento che lui eh, vuole rimodernare, vuole i centri tecnici, vuole che ci, sia, eh, ci siano delle novità nella, nel mondo del calcio, soprattutto giovanile. Però le parole sono belle, ma poi i fatti sono quelli che contano e con questa situazione che oggi abbiamo in Italia, non, credo che si possa fare ben poco. Io mi mi ricordo la Germania nel 2000 quando hanno avuto la debacle ai mondiali, tutto dalla federazione ai club a tutti gli addetti ai lavori si sono rimboccati le maniche, hanno costruito, hanno programmato, hanno perso inizialmente perché inizialmente hanno vinto poco, però sono arrivati ad essere campioni del mondo. Hanno vinto tantissimi titoli internazionali, europei, mondiali a livello giovanile, e questo potrebbe essere un esempio da... da però Quali sono secondo di... te eh, i limiti che bloccano questa fase di nuova crescita del calcio italiano? Sì, buro... i limiti ci sono. È la, è la, burocrazia, la burocrazia e gli interessi personali, perché non, eh, diventa difficile, cioè noi eh, presidenti di società eleggiamo i nostri rappresentanti in federazione. Poi questi rappresentanti ti ascoltano molto poco, vanno per la loro strada. La maggior parte sono lì per mantenere il posto, per mantenersi la cosiddetta poltrona e di conseguenza trovano difficoltà anche nel muoversi, ma proprio a livello personale anche, non tanto per la situazione generale, ma proprio perché non vogliono scontrarsi con chi